Musica 2019 e tante le iniziative anche a Salerno. Sì, per quanto riguarda il settore demo etno antropologico quest'anno abbiamo ehm, diciamo, tratto spunto da un lavoro di collaborazione con, con il Dispi, il Dipartimento a Salerno di Antropologia Culturale, con la professoressa Katia Ballattino, Ballacchino e con il Dipartimento di Scienze Sociali della Sapienza di Roma, quindi la professoressa eh, Broccolini, abbiamo, fatto, abbiamo mh, diciamo, Un'esperienza di ricerca che loro stanno avviando in Irpinia sui carnevali del XXI secolo per proporre una sfilata, di la cosiddetta mascherata di Serino, una, maschera, una sfilata di maschere e con la banda musicale di Serino, che quindi partiranno il giorno 21 alle 6 del pomeriggio da Piazza Portanova per arrivare poi a, a Largomontone, quindi una sfilata di colori, di musica che si svolgerà a lungo via Mercanti, via Duomo, piazza Bade Conforti, via Trotula di Ruggero e Largo Montone. Quindi... E gli enti e le associazioni coinvolti quest'anno? Sì, innanzitutto noi abbiamo sempre l'adesione e il patrocinio del Comune di Salerno che ci garantiscono innanzitutto la fruizione di Largo Montone. Noi da tre anni con le edizioni appunto, queste di suoni di terre di mare che quest'anno eh, il nome è Suoni e Maschere eh, del Carnevale di Serino ci garantiscono innanzitutto la possibilità di fare una sfilata da Piazza Portanova, Via Mercanti, Via Duomo, Piazza Abate Conforti, Via Trotola dei Roma giro Largomontone, quindi partendo alle 6 da Porta Nova. e questa è una cosa importante anche perché cerchiamo di valorizzare, cogliendo anche lo spirito di quella che è l'amministrazione la, comunale, di valorizzare gli spazi dell'antico centro storico, né? gli spazi più importanti dove acusticamente Largomontone ci permette da, da anni di poter utilizzare, utilizzare uno spazio che a livello acustico ci garantisce una certa eh, sicurezza e in più poi da tre anni da quando abbiamo iniziato sempre questa edizione di suoni di terra e di mare abbiamo l'aiuto e la collaborazione proficua dell'associazione Madonna delle Grazie che ha sede proprio a Largomontone che ci apre le, le porte dell'associazione, ci fornisce un, un appoggio anche relativamente all'utilizzo delle sedie e, e, diciamo, e di materiale, acqua e così via e in più io approfitto per ringraziare la banda musicale di Serino e l'associazione RIVUS che appunto sfileranno oggi eh, cioè il 21 per questa giornata perché loro lo fanno a titolo gratuito del resto la festa della musica negli ultimi anni eh, si svolge appunto per la grande disponibilità e l'attenzione che i gruppi musicali, gli artisti eh, danno a noi soprintendenza eh, proprio nell'ambito di una ricerca musicale etno e eh, di evidenza quindi attraverso un palcoscenico naturale quale può essere Largo Montun, grosse realtà del territorio salernitano, irpino ma anche campano. Salerno qui per la festa del Messico. Allora in aggiunta alla, all alla bellissima iniziativa della collega Rosa Carafa, eh, la soprintendenza restando nello spirito della festa della musica che prevede un'offerta un ricca e variegata di manifestazioni musicali ha eh, tentato tra mille difficoltà di aggiungere altri eventi musicali e ne abbiamo previsti altri due. Una eh, nella, nel giardino di Casaltieri in continuità con quella che è stata già la festa della, dei giardini dove si è esibito già la prima volta il gruppo quasi Manouche, un gruppo che um, suona musica, jazz, Manouche uh, e uh, in continuità con questa prima manifestazione di inizio giugno si ripeterà anche in occasione della Festa della Musica questo evento musicale dove si, esibiranno di nuovo, uh, si esibirà di nuovo questo gruppo che ha avuto un grande successo questa prima volta quindi abbiamo deciso di riproporlo. E Poi invece con il direttore del Giardino della Minerva abbiamo deciso di far esibire un giovane musicista tirocinante presso la sovrintendenza, un violinista che è molto giovane però molto talentuoso. Diciamo il nome. Allora Luigi Cavaliere lui eh, è giovane, appunto, come dicevo, ma già vanta un curriculum di tutto rispetto. Si è esibito molte volte con il, conservatorio, con il, il complesso del Conservatorio di Potenza, dove si è diplomato, e eh, ha avuto anche delle esibizioni al San Carlo di Napoli, alla RAI di Napoli, e, e lui ci allieterà, Uh, quella la sera dalle ore 19 alle 20 presso il giardino della Minerva, con le note di Mozart e di Bach.